Sì. Abbiamo presentato questa interrogazione parlamentare eh, al Senato, l'ha presentata la Sara Paglini per capire un po' le dinamiche della gestione di questo bene culturale. Noi siamo felici che l'amministrazione abbia scelto il PIUS per eh, restaurare le mura perché siamo convinti che questa, che questo, questa quest operazione possa portare il turismo nei, nei posti della città dove generalmente il turismo non, non, non arriva. Quindi eh, non è che siamo qua per, per, per eh, dare, non dare credito a questa operazione, però eh, mh, delle, eh, avevamo delle sensazioni strane quando eh, si è costituita questa società e quando eh, il prefetto di concerto con il sindaco eh, ebbe a eh, rilanciare l'operazione dei volontari dei beni culturali. Eh, dei, dei volontari dei beni culturali io mi, sprie, mi espressi in Consiglio Comunale con delle parole forti e eh, con quale con tagliente ho sempre avuto una. una, una, una, una al diente era l'ex prefetto, mi augurai e gli augurai che fossero sostituiti da prefetti e sindaci eh, che fossero volontari e facessero i prefetti e i sindaci in modo gratuito, questo perché viviamo su una miniera di beni culturali, abbiamo tantissimi laureati in conservazione dei beni culturali, archeologi, specialisti che hanno tutto il diritto eh, di trovare un lavoro, quindi il fatto che si possa attribuire a delle persone in pensione che lo facciano in modo gratuito eh, la gestione di un bene va proprio eh, nella cinesi cioè nel ricondurre tutto alla, alla giustificazione che gratis è gratis e bello e questo non va bene è eh? proprio l'ipotesi principale da, res da respingere quindi con Sara abbiamo pensato e abbiamo redatto insieme soprattutto ai ragazzi degli, agli attivisti di Pisa che si, che si sono da sempre occupati della questione eh, questo, questa interrogazione ora lascio la parola sì, a te che... diciamo che intanto io ringrazio e tutti gli attivisti del meetup di Pisa, i nostri consiglieri per l'impegno che stanno mettendo veramente serio, serio e, e che non lascia proprio veramente maglia a quello che sono le eh, come posso dire le criticità di gestione di questo territorio soprattutto vabbè, di Pisa che naturalmente noi tutti quanti sappiamo il valore che ha e possiamo già dire che Pisa è dichiarata patrimonio dell'umanità dall'UNESCO dal 1987, eh, siamo qui oggi addirittura in Piazza dei Miracoli, cosa eh, che nessuno al mondo ha, un bene inestimabile, ma non è solo Piazza dei Miracoli eh, il bello di Pisa o la, diciamo, la ricchezza di Pisa, Pisa ha tantissime, tantissime parti che sono state nel tempo eh, poco valorizzate, addirittura qualcuno di me, qualche parte è stata dimenticata, dimenticata dall'incuria di probabilmente amministrazioni, sovrintendenze, a quelle che sono eh, la salvaguardia del patrimonio culturale e che ha portato io potrei dire quasi al disastro di alcune cose. Ero stata già eh, ospite dei nostri consiglieri e dei nostri attivisti esperti in cultura e in arte l'anno scorso, quando per esempio venni a eh, rendermi conto di che cosa stava succedendo alla chiesa di Sant'Antonio della Qualconia, una chiesa meravigliosa, un capolavoro del Seicento, un piccolo gioiello eh, dell'antichità lasciato praticamente alle intemperie, alla pioggia, al, al degrado e alla distruzione quasi totale. Questa chiesetta che che ha un soffitto meraviglioso, a cassettoni, eh, policromo, eh, con delle tele che in questo caso erano state meno male diciamo, eh, portate via in tempo, anche se eh, forse troppo tardi, ma che erano sparite nei meandri dei magazzini della città e nessuno sapeva nemmeno dove erano. Grazie alla loro segnalazione siamo stati l'anno scorso al museo di San Matteo e con il direttore, il, il signor ma ma Matteoni, Matteoni eh, abbiamo iniziato veramente una specie di caccia al tesoro cercando di capire che fine avessero fatto queste tele e oltretutto abbiamo preso atto che la chiesa all'interno è completamente distrutta. Eh, questa segnalazione del Movimento 5 Stelle ha permesso che cosa? Innanzitutto di presentare già all'epoca un Io faccio un po', eh, un po' tutto il percorso del nostro, del nostro passaggio, a parte poi arriverò anche alle mura. Quindi questa cosa ha portato alla segnalazione a livello nazionale a quello che è il nostro ministro, abbiamo preparato l'interrogazione, abbiamo fatto degli interventi di aula al Senato e questa cosa è passata finalmente agli occhi diciamo, dell'interesse nazionale, tanto che stranamente dopo poco tempo è cominciata a, a, diciamo, a, ad attivarsi tutta una serie di circostanze che ha portato innanzitutto a ritrovare le famose tele e a poter far sì che fossero stanziati dei fondi che serviranno per il loro restauro. Ma non solo, questa sovrintendenza che noi abbiamo qui a Pisa, che purtroppo devo dire eh, non ha vigilato abbastanza perché ci sono casi anche di altre tele, date per esempio in restauro anni prima e dimenticate, cioè pagate 17 opere e eh, rientrate in un primo momento 5 e le altre nessuno più si è interessato di dove erano, tanto che abbiamo purtroppo dovuto prendere atto che eh, due di loro, due tele, linee, erano state trovate nel mercato, eh, diciamo... Ehm, dell'arte di Parigi, cosa inaudita, quindi ci sono come dei buchi e delle dimenticanze e delle maglie troppo larghe per chi dovrebbe gestire al meglio questo patrimonio incredibile che Pisa ha. Eh, quindi, eh, adesso questo per cosa dire? Per dire che eh, Pisa ha delle mura anche oltretutto intorno alla città che, credo, se non ho capito male, sono le più antiche mura cittadine d'Italia, così ben conservate, diciamo perlomeno che potrebbero essere ben conservate, però sono anche queste state dimenticate nel tempo dimenticate nel tempo, e nessuno ha mai avuto ehm, diciamo, eh, una, una spinta alla, alla valorizzazione di questo tema. E ci sono stati dei gruppi nel passato che si sono interessati, comunque, dei gruppi di cittadini che si sono riuniti e che hanno dato delle, dei contributi, infatti, io qui. Ehm, ho preso atto che ci sono state delle associazioni che avevano già fatto progetti, si erano già messi in, in movimento per poter far sì magari di preparare il terreno alla creazione di una fondazione di esperti, persone che sanno che cos'è voler salvaguardare un bene culturale e cittadino come le nostre mura in questo caso. Uh, ho saputo uh, dai nostri consiglieri e dagli attivisti dei meetup di Pisa che uh, l'anno scorso, uh, nel 2013 quindi, il sindaco di Pisa, il signor Franceschi, uh, Filippeschi, Filippeschi, Filippe, scusate, Filippeschi um, Durante una cena, almeno questo è quello che diceva l'articolo di giornale, durante una cena organizzata dall'associazione culturale Amur, aveva preso l'impegno con loro, in modo diretto e discrezionale, di affidare la gestione del camminamento di una parte delle mura. Io sono andata a trovarmi in rete una parte una parte del, dell'impegno che Pisa eh, ha preso con la carta di Pisa che è, è conosciuta, è conosciuta in tutta Italia anche nella nostra città e noi vorremmo che tutte le città adottassero la famosa carta di Pisa che è una carta che vincola gli amministratori ad, a stare ad alcune regole eh, sociali, civili e di correttezza nei confronti dell'amministrazione e dei propri cittadini. Ebbene in questa parte della carta di Pisa io leggo L'amministratore al punto 6, l'amministratore deve astenersi dall'esercizio delle proprie funzioni o all'utilizzo delle prerogative legate alla sua carica nell'interesse particolare di individui o di gruppi di individui a discapito dell'interesse generale. E questa è una cosa bellissima, questo cosa significa? Significa che il primo cittadino, l'amministrazione tutta, quando deve eh, gestire una parte eh, per la collettività, come in questo caso le mura, dovrebbe eh, far sì che questa cosa fosse il più possibilmente condivisa, eh, soprattutto con quello che è l'amministrazione comunale, con il Consiglio comunale, ma anche con quelle che sono le associazioni, le associazioni che si occupano magari da sempre di queste cose. Pertanto la diretta, eh, il diretto incarico discrezionale a un'associazione anziché a un'altra già lascia, eh, diciamo, eh, un punto di domanda e la prima cosa che mi viene da dire è come mai. Oltretutto eh, sappiamo anche che questa associazione è stata costituita l'anno scorso, quindi una cosa freschissima, se non ricordo male, nel marzo del 2013. E, oltretutto quando eravamo in odore di eh, campagna elettorale, da lì a breve, e eh, quando l'amministrazione locale, PD, fece anche gran voce di questa, di questa cosa aprendo le mura, i camminamenti, facendo vedere all'amministrazione e alla cittadinanza che di cosa sarebbero stati capaci. Quindi, ora io eh, chiaramente il dettaglio lo conoscono molto meglio i nostri consiglieri perché sono loro che vivono tutti i giorni la realtà di questa città. Io posso essere soltanto un faro, posso essere soltanto appunto un tramite la portavoce, cioè che quello che poi dovrebbe essere il lavoro di un senatore a 5 stelle. Pertanto ho portato al Senato un'interrogazione parlamentare al ministro Franceschini abbiamo già depositato la settimana scorsa affinché eh, innanzitutto la, il Ministro del Ministero eh, di Competenza sia messo al corrente di questa realtà di Pisa e che prenda posizione eh, riguardo a quanto detto. Ora magari dei dettagli potranno andare meglio Valeria, Gianfranco, e gli attivisti di Pisa che sono stati bravissimi in tutte queste, in queste diciamo, operazioni di sensibilizzazione e quindi magari adesso diranno qualcosa di più nel dettaglio loro. Io intanto li ringrazio. Quello che è successo è appunto quello che dicevo, un'apertura eh, per la quale denunciamo questo affido discrezionale e questo utilizzare l'idea di utilizzare degli, dei volontari che va, un po', eh, co, che va contro totalmente l'idea di un paese che tra le sue fondamenta dà un Patrimonio inestimabile e eh, riteniamo eh, che questa sia la, la cosa più grave che sta succedendo. Mm, quello che poi siamo a, a denunciare è un sistema molto utilizzato in Toscana, quello che fa leva su. Eh, sull'utilizzo degli amici degli amici, perché all'interno di questa associazione, quello che noi più di tutti denunciamo, il Presidente, il Vicepresidente e tutti i loro membri sono casualmente iscritti al Partito Democratico. Alcuni di loro ricoprono ruoli istituzionali all'interno dei consigli territoriali di partecipazione, altri, in maniera ancora più grave, sono consiglieri comunali e presidenti di commissioni consigliari in comune a Pisa. Quindi eh, non c'è margine per chi eh, non ha eh, questo tipo di questa tessera. Questa è la cosa fondamentale che eh, teniamo a rilevare, che è un sistema eh, medievale di attribuire eh, agli amici e agli amici degli amici la gestione, quanto di, di peggiore la politica possa fare. Eh, quindi è per questo che abbiamo sollecitato l'intervento della senatrice Paglini, proprio per cercare di far luce e per far sì che eh, tutti gli interlocutori cittadini eh, dei beni culturali e comunque della cultura possano dire la loro in questa, in questa esperienza. Io voglio richiamare invece un momento la, la questione all'apertura straordinaria in campagna elettorale, in violazione appunto alla carta di pista che, che è l'impegno degli amministratori a rispettare la legalità, invece in campagna elettorale è vietato fare propaganda istituzionale, quindi in campagna elettorale vanno sospese tutte le manifestazioni di questo tipo, a Pisa in campagna elettorale hanno fatto decine e soprattutto in violazione della legge c'è il cantiere ancora aperto, il cantiere è ancora aperto, hanno aperto le mura proprio in campagna elettorale, con il cantiere quindi in condizioni di sicurezza assolutamente non assicurate e questo succede senza fullo, senza niente, quindi abbiamo chiesto anche la eh, giovane di questo, ma eh, le risposte sono vaghe, proprio in violazione di quelli che sono gli impegni presi a Pisa, sembra però che la carta di Pisa sia conosciuta in di tutta Italia ma non a Pisa perché a Pisa viene calpestata e violentata. Continuamente.